Bene, sto provando una fotocamera con lo scrimino ribaltabile. Inizio a fare una prova all'aperto che è per questo motivo che ho preso questa macchinetta. Vediamo ora come si comporta con la piena luce. Ora così va un po' meglio, mi sa. Avevo capito un po' di cose per cui riuscivo a utilizzare le macchine per fare vlog anche senza lo scrimino ribaltabile. Però devo dire che avercelo mi toglie un po' di pensieri e mi torna utile per vedere quelle cose che non stavo vedendo. Passando all'aspetto tecnico, questa fotocamera si chiama Alpha 5000 della Sony. È una fotocamera uscita un po' di anni fa. Guardate che belli. Zoom un attimo così si vedono meglio. Che belli animalotti. No, aiuto, mi sta zoomando avanti. Non riesco più a zoomare. Oddio. Ok, ce la faccio. Sto prendendoci mano con questa fotocamera. Tornando a noi, quali sono i motivi per cui ho preso questa fotocamera? Uno, che costava poco. È vero che ce ne ho delle altre, ma trovarmi una fotocamera che costa poco vuol dire avere meno paura di romperla quando vado in giro. E due, che è compatibile con i miei obiettivi di fotocamere un po' più belle, quindi all'occorrenza potrei sfruttarla assieme a quelle. Già conosco come funziona Sony, non era male trovare una soluzione di questo tipo. 3. c'è lo schermino ribaltabile. L'ho sempre un po' snobbato lo schermino ribaltabile, ma devo dire che come prima esperienza sta tornando comodo. Sto aggiungendo il fatto che è piuttosto leggera, ha poche impostazioni manuali, così non penso troppo ai tecnicismi e mi gusta il momento e inizio a riprendere i video. <ride> Ora sono in condizioni di luce decisamente migliori. Sto continuando a camminare così vediamo anche in azione questo obiettivo. Questo 1650 che si trova su un sacco di fotocamere della Sony. Che non è una lente favolosa ma è una lente stabilizzata che in queste situazioni può fare comodo dove magari ci si registra mentre si va in giro dove magari si registrano dei backstage e dove l'immagine potrebbe barcollare tremare un pochino perché si va a mano libera e non sempre si ha la possibilità di stare fermi i due limiti più grossi di questa fotocamera a mio avviso sono le situazioni critiche come luminosità perché appena si alzano gli ISO, che è la sensibilità alla luce, quando in pratica fa buio, si alza questa cosa e si riesce ad avere un'immagine visibile anche al buio. Ecco, con questa fotocamera è davvero difficile avere un'immagine buona quando si è al buio ma il motivo per cui l'ho presa è quello più che altro di star dietro le situazioni diurne con un'illuminazione ragionevole, nulla di estremo ho già avuto fra le mani e ho ancora fra le mani una Sony F7S che al buio va benissimo ma tre quarti delle situazioni non richiedono questa sensibilità le altre caratteristiche di questa fotocamera mi fanno comodo il secondo limite è l'assenza di microfono ma ho sempre pensato a qual è l'utilizzo di questa fotocamera io la devo utilizzare a distanza di un metro da me quindi non mi serve tutta questa sensibilità audio perché comunque ci parlo vicino oppure per fare delle riprese dove poi aggiungerò della voce esterna in montaggio quindi anche qui il microfono non mi serve e ho pensato che era una macchina fotografica che poteva fare il caso mio per queste situazioni la trovo un'ottima sostituzione al telefonino per tutte quelle situazioni dove magari non ho modo di portarmi dietro una macchina fotografica più impegnativa oppure ho la macchina fotografica già impegnata per altro è molto leggera, forse l'ho già detto e questo sicuramente è un punto a suo favore e oltre a questo ci sta in questo borsello che già avevo in casa che è molto compatto, imbottito, mi fa sentire di portarla dietro sicuro. C'è un punto a suo favore di praticità che a me piace molto rispetto al telefonino, che è quello di avere la memorietta SD, mi permette di interfacciarmi più comodamente con il computer e questo mi piace. Questo obiettivo non era così tanto stabile da solo, così ho deciso che poteva essere una buona cosa metterci il gimbal Magari diventa un po' più ingombrante, però è stabile. Lo vedete stabile voi? Lo vedete stabile? Il gimbal in questione è un FeiyuTech G6 Plus. Anche lui piuttosto leggero come la fotocamera e vediamo quanto sono versatili da portarsi dietro nella vita quotidiana. Scendere le scale è una di quelle cose che normalmente destabilizzano maggiormente un video. Vediamo come si comporta. Adesso provo a correre. Avevo detto che non avrei utilizzato questa fotocamera al buio, però mi sono detto mo la provo e vediamo cosa ne uscirà fuori vediamo quanto fa schifo mettendo l'ISO automatico con il limite a 6400 vediamo come si comporta anche in una zona leggermente più illuminata Bene, ora finalmente utilizzerò questa fotocamera per uno degli scopi principali per cui l'ho presa ovvero far vedere cosa combino E cosa combino? <ride> Vediamo un po' Siccome da un lato mi trovo la finestra ma dall'altro lato non ho illuminazione ho pensato bene di impiegare un punto luce per riempire le zone in ombra La telecamera è posizionata nel punto giusto Sul materasso troviamo invece gli oggetti che lancerò in aria Io mi dovrò staccare dallo sfondo per questo motivo, infatti, indosso una canotta di colore grigio, un tono medio. Lo spettacolo consisterà nel fare acrobazie lanciando oggetti fragili che contengono dati preziosi. Meno male che i dischi esterni con cui ho fatto lo scemo erano vuoti perché rischiavano di danneggiarsi veramente. Ho rifatto le scene con un'altra videocamera. Chissà come saranno uscite meglio. La prima fotocamera che ho voluto utilizzare è stata questa Sony LF7S che ho voluto utilizzare perché mi permette di aumentare di più la sensibilità e quindi di abbassare il tempo di esposizione per uno slow motion. Poi sono passato a utilizzare questa Alpha 6005 perché riesco a fare i video in 4K, tutto il resto del video in 4K e magari tenerlo in 4K è più bello. Come lente ho utilizzato questa 35mm. Nikon Eyes una lente vintage che se non serve la messa a fuoco automatica funziona comunque alla grande, molto luminosa e per le scene in movimento questa cosa la valorizzo molto. Tutto questo cinema per far ripirla 5 secondi nel video, cosa che probabilmente non apprezzerà nessuno. Non so dove inserirò questo pezzo ma ci tenevo a dirvi che ho fatto anche alcune foto con questa fotocamera videocamera e ve le faccio vedere così vediamo assieme anche come fotografa. Ho scelto in totale 4 foto sia in jpeg che in raw di modo da vedere quali sono i colori che sceglie autonomamente la fotocamera e quali sono i colori verso cui vi posso spingere in una post produzione. Ho scelto anche una foto in condizioni di scarsa luminosità per vedere il comportamento della fotocamera anche in questo ambito. Sto provando quest'ultima modalità che è quella di sincronizzare un microfono alla videocamera. e Questo mi permetterà di parlare un po' più piano, di isolare meglio i rumori esterni, ma mi richiederà un piccolo lavoro in post-produzione. Potrò utilizzare questa traccia, questo momento per trarre già delle possibili conclusioni su quello che è stato l'utilizzo della fotocamera. Allora, ha corrisposto alle mie aspettative, nel senso che la qualità è modesta, accettabile a mio avviso per essere vista sui social, sul telefonino, non è ai livelli di una di quelle fotocamere un po' più performanti che a volte uso, ma è molto comodo avere lo schermino ribaltabile. E questa macchina fotografica riconosco essere molto versatile, così come questo gimbal, questo stabilizzatore. Il peso è veramente ridotto, il microfono non è il massimo perché è un microfono integrato, però devo dire che mi ha sorpreso positivamente. Ora sono in condizioni di crepuscolo, quindi di scarsa luminosità, ma non scarsissima. Col diaframma aperto, devo dire che non mi dispiace come si comporta questa fotocamera. Qualche piccola pecca sull'autofocus inizia a esserci, perché ogni tanto mette a fuoco là dietro, anziché mettere a fuoco a me, devi mettere a fuoco a me, fotocamera, devi mettere a fuoco a me. Devo sincronizzare di nuovo se metto in pausa io non ho voglia di mettere in pausa per questo spero vi siano piaciute queste prove perché recensione è una parola grossa spero di aver reso l'idea di come funziona questa fotocamera su questo stabilizzatore e soprattutto di aver dato un'idea di come si può scegliere uno strumento in base all'utilizzo che si vuole fare e non solamente in base al fatto che è più figo più performante di un altro o meno io vi ringrazio per l'ascolto questo video è finito, se volete registrarvi al canale datemi una pacca sulla spalla e se volete vedere altri video li trovate per questa strada.